Ciao a tutti! Prima di iniziare il video vi invito a iscrivervi al canale, lasciare commenti, condividere, mettere un bel mi piace e infine mettere una spunta sulla campanella per ricevere tutte le notifiche sui video che pubblicherò. Allora, cosa vediamo oggi in questo quattordicesimo episodio, se non ricordo male? In questo episodio andremo a fare una... Andremo a iniziare a iniziare un principio di, diciamo, come si chiama? Eccoci qua, un principio di eh, stalla per i cavalli, scuderia, non mi... eh, scuderia allora io non so dove potrei farla potrei farla devo farne due almeno perché devo farne una per di qua e una per di là ma la principale sarà qua adesso pensavo boh potremmo farla qua sotto così andremo, andiamo a sfruttare questo spazio qua che se no rimarre ben utilizzato quindi facciamo così, sì dai, facciamo qua che siamo vicino all'ingresso e uscita con i cavalli eventualmente perché sarebbe bello farla anche magari fuori dentro non so se gli zombie attaccano i cavalli, boh non lo so, in caso scrivetemelo nei commenti sotto se gli zombie attaccano i cavalli, ok, allora intanto Rimuoviamo un po' di terra. Perché dovremmo fare una roba grande perché poi <coughs> sono stato, lo so, inizierete a scrivere nei commenti che non ha seguito quello che ho detto, ma in realtà. Allora sono iniziato, ho iniziato a esplorare la prima parte della fortezza del Nether of Cam e ho trovato un fracco di, ho trovato un fracco di celle, 4, o 3 o 4, celle, non ricordo e da qualche parte ci sono ancora mi pare tre cavalli che io volevo provare a prendere e vedere se riuscivo a ottenere poi con gli incroci di un cavallo fenomenale che salta in alto a tanta vita e quindi in realtà tale scopo devo avere un, uno spazio ampio diciamo per uno spazio ampio per tenere tutti questi cavalli perché se no dove interrò poi intanto interrò insieme poi più avanti, quando inizieremo a distinguere i cavalli, l'armatura e tutto, faremo una scuderia, diciamo vera e propria, ognuno che ha il suo cartellino, il suo nome e eh, il suo spazzetto organizzato con il corridoio di ingresso principale e tutta quella roba lì, esatto. Quindi in teoria come spazio potrebbe andare abbastanza bene, diciamo, sì, dai, per cominciare potrebbe andare abbastanza bene, togliamo un po' qua, così ecco qua, così almeno è tutto il più possibile. Poi eh, off camera oppure con voi continuerò qua a rifinire i bordi perché voglio fare una roba fatta bene. Allora, l'ingresso io direi di farlo comunque, trovare il modo di farlo, qua l'ingresso perché eh, noi abbiamo l'ingresso per i cavalli, ce l'abbiamo qua, quindi direi di fare qui l'ingresso con la casupola. Poi qua comunque spianerò un po', allargerò, boh, non so neanche io. Quindi, cominciamo a fare. Allora, io pensavo di farla in dorita levigata, che ho scoperto sto materiale che mi... Cioè, in dorita normale non è bella, diciamo. Cioè, guardate la differenza. Infatti, io la mettevo giù così. È molto meglio quella levigata, no? E allora, ho deciso di farla così. Quindi... Potremmo farla se non in lunghezza di qua mm. Oppure di qua anche Sì dai facciamola da sta parte in qua che va in là Faremo il giro lì La discesa lì con le scalette Guardate è già pronta praticamente Allora Quindi <coughs> Cominciamo Uno Poi qua faremo le porte Facciamo qui Quanto facciamo largo Buh così. ci stanno 4-5 ceste di quelle grosse quindi se non di più allora direi che come base questa potrebbe andare bene poi prendiamo le fence e iniziamo a metterle non basteranno quindi farò per adesso metterò giù le fence in due colori diversi. Ma intanto posizioniamo magari una craft table qua. Da qualche parte la potremmo mettere qua vicino all'ingresso. Sì dai. Qua. Poi qua ci metteremo un cancello o chissà cosa. per vedere se mi fa fare... No, mi fa fare il cancelletto, mi fa fare. Cancelletto Cancelletto mm. Si sì, dai facciamo Se mai facciamo i cancelletti oh. Ok Ci sta per adesso Ci sta un cancelletto solo Ne metteremo due Così possiamo passare Vado a prendere altra legna nel frattempo Ricordo che il concorso 100 iscritti ancora attivo 100 iscritti ricordo uno di voi verrà a fare il video con me un video con me e se otterrà la maglietta del canale gratis qua mettiamo le due fenci eccola qua ok stile western poi abbiamo bisogno di una due, ora due adesso ci spawneranno zombie e robe così quindi nel frattempo andiamo un attimo a dormire che voglio voglio vedere una roba dopo intanto si dorme vediamo dopo se riusciamo a prendere il cavallo, non mi ricordo come l'avevo preso il primo, se con lo zucchero il fieno, boh non mi ricordo poi sarà anche da andare a vedere il villaggio dei villaggeri. che diciamo ho finito abbastanza ho messo i due principali nel tunnel sono riuscito e il terzo devo ancora riporta, devo riportarlo su perché era uscito sperando che non esca più eccoci qua siamo qua di nuovo nuovamente tutti felici e contenti di nuovo tutti qua papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap come verrebbe fatemi vedere come se circondassi la cosa di fence del nether fatemi mm. vedere com'è che viene. Mm. contrasto troppo scuro mm, non mi piace per una stalla qua è troppo scuro allora allora allora facciamo ora ora 2 3 9 soltanto? Mm. non basteranno? si sì, basteranno? Beh, chi lo sa le facciamo un po' poi quando avrò quelle diciamo uguali ne mancano 3 2, ne manca una. Ora! Oh, no! Ora oh, non la manca fammi vedere se se vado a fare una roba del genere com'è che sarebbe fammi vedere cioè se faccio tipo ai quattro angoli una roba così e poi in mezzo magari ci posso anche mettere tutto vetro colorato anche ci sta bene magari un vetro colorato qua Così allora, il recinto per i cavalli, diciamo che è finito. Così com'è? Qua abbiamo della pietra. Ci craftiamo una pala. Era una pala o una zappa? Una, una pala in pietra. Beh, in caso abbiamo anche una pala per spaccare le, le cose. Se non funziona, in teoria. Se noi, esatto. vedete come viene bellissimo magnifico ora eh, volevo fare dei blocchi di grano dei, delle balle di fieno quindi andiamo a prendere le balle di fieno la nostra superissima mega farm di fieno appena avviata eccola là tu tu tu allora ci prepariamo e tac tac tac tac tac pa pa tac tac bellissimo! tac bellissimo! tac fantastico! Devo farne altri! intanto veniamo qua altri sette Mettiamo qua è fantastico guarda che roba magnifico mm. se lo rompo me lo ridanno beh fantastico guarda che roba eccolo qua 12 fans potrebbero credo potrebbero bastare Sali. tac sono 12 fans quelle normali però se lo facciamo un bello altino di 3 potrebbe andare anche potrebbe vediamo Io credo proprio di uscire allora allora allora c'ho ancora un po' di dorita levigata con cui posso fare Mamma mia che figata Fighissimo raga Il top del top Il top del top raga Allora Dobbiamo farci Delle, berge, delle, delle slab Dobbiamo farci degli slab Per fare quegli slab Tettucci e sto là due tettici No raga, non ci credo Lo faccio il set lo stai facendo sul serio sul serio stai mettendo gli lab tutto sopra non ti bastano devi farne il triplo eccoci qua eh, diciamo che la base è finita è finita così potrebbe anche andare bene così basta ci metto ci potrei piazzare per adesso de per adesso ci posso piazzare della dorita levigata qua proprio così proprio un po di dorita levigata eh, sai che ti dico non è neanche male anzi è anche bello ed è così la dorita, dorita levigata per quello No, non è male, no, no per niente Mi piace anzi, bello, proprio sembra un muro Ma arrivi qua e ci sono i cavalli, Ii, i cavallini Allora abbiamo finito, adesso si è messo anche a piovere Concludiamo l'episodio portando il cavallo Portiamo il nostro, per adesso il nostro unico cavallo e poi si vedrà se andiamo a prenderne altri quando ne prenderemo altri. Boh, non lo so. Quindi ci pigliamo il cavallo. Fammi vedere la cosa può uscire. No, vedete? Quello è il bello delle frecce del Nether. Che può entrare, ma lui non può uscire. Vediamo se ci passiamo o oh, ci spappoliamo. Uh, è bellissimo è fantastico ma perché non mi fa scendere ecco allora. ma tu non no fuggira eh. taletta bravo fa il bravo Beh, eh, allora ci salutiamo qua, là c'è il nostro cavallo, questa è la nostra scuderia e ci salutiamo qua, un saluto elettrizzante a tutti, bella ciao!